Ciao sono Luca di Mr. Gadget ogni tanto vi presento anche qualche prodotto un pochettino alternativo rispetto insomma a quelli che troviamo in tutti i negozi qui si parla di un acquisto online tra l'altro ad un prezzo molto conveniente ma quello che è particolare di questo telefono è che se non state attenti e lo picchiate in testa a qualcuno c'è il rischio che gli facciate eh, veramente male eh, pensate 11.000 mAh di batteria un display 18 noni da 6 pollici per un prodotto veramente curioso curioso ed originale si chiama Okitel K10 Allora come anticipato ecco un prodotto che vi auguro di non ricevere mai sulla punta dei piedi perché con i suoi 283 grammi insomma, potrebbe essere eh, impegnativo eh, sopportarne eh, l'impatto. Un prodotto eh, il K10 che è l'erede naturale del eh, Lukitel K10000, il richiamo è quello alla dimensione della batteria, pensate addirittura 11.000 mAh di eh, batteria. Allora una struttura molto interessante con una parte addirittura in magnesio Vedete questa parte costruita in magnesio solidificata anche dall'uso di queste viti e poi c'è la parte invece con il display vero e proprio un display con 6 pollici di diagonale un display full HD perché ha anche una razio 18 noni sulla parte posteriore il sensore delle eh, impronte digitali ehm, discretamente veloce sulla parte posteriore devo farvi notare anche eh, le finiture di questo prodotto perché questa è vera pelle eh, questa è un'altra eh, particolarità eh, c'è una doppia fotocamera nella parte posteriore e una doppia eh, fotocamera anche eh, nella parte eh, anteriore eh, 21 megapixel più 8 megapixel nella parte posteriore eh, e invece 13 megapixel più eh, 8 megapixel eh, nella parte eh, anteriore c'è il flash eh, nella parte frontale e c'è un flash anche eh, nella parte posteriore eh, per quanto riguarda proprio la struttura del telefono su questo lato eh, c'è solo il cassettino potete mettere due nano sim o una nano sim con eh, micro sd sulla parte superiore non c'è eh, assolutamente nulla su questo lato invece il pulsante di accensione e poi il cosiddetto Ciao, eh, volume rock zitto lì assistente stai zitto eh, sulla parte inferiore eh, c'è l'attacco USB Type-C e poi eh, l'altoparlante quindi eh, l'effetto è quello anche di un vetro eh, 2,5D eh, che mh, tutto sommato conferiscono nonostante le dimensioni generose nonostante il display gigantesco, nonostante lo spessore anche eh, enorme dato dalla gigantesca batteria che c'è all'interno comunque un aspetto eh, più gradevole rispetto a quello del vecchio eh, K 10.000. Eh, dentro questo telefono eh, c'è un processore che è un eh, Mediatek, è il P23, e quindi la famiglia Helio P23, vuol dire che sono eh, un octa-core, eh, quindi essenzialmente eh, si affiancano 4 da 2 giga con quattro invece che vanno ad un eh, giga e 6. La struttura è quella eh, Cortex eh, A53, quindi diciamo un processore di discreto eh, valore il display che come detto è da 6 pollici ha una luminosità comunque notevole guardate luminosità piuttosto alta e eh, sono con eh, il display eh, ridotto al minimo adesso vedete sotto la luce diretta del sole guardate anche l'angolo di visione di questo eh, IPS eh, che è il, la tecnologia di questo display no? quindi un angolo di visione eh, davvero eh, notevole e una, una leggibilità, anche adesso vedete siamo sotto la piena luce dei riflettori e eh, il display si legge eh, molto bene. Un dettaglio che non mi piace tantissimo è il fatto che a bordo eh, ci sia ancora Android 7.1.1, però ci sono delle eh, buone personalizzazioni, andiamo a vedere il eh, menu di passo in passo partendo eh, da questo del eh, display potete scegliere ad esempio eh, l'organizzazione della navigation bar quindi spostare eh, questi pulsanti che ci sono eh, sotto a seconda del eh, vostro piacimento potete scegliere la dimensione del carattere e scegliere anche tra l'altro eh, quando no, aspettate che ho eh, sbagliato eh, voglio tornare con la mia navigation bar in condizione normale potete scegliere anche quando eh, si mette in funzione il eh, led non solo perché ci sono altre eh, possibilità di personalizzazione che vengono in particolare eh, dalla possibilità di selezionare qui quali applicazioni volete con eh, lo schermo eh, intero, no? eh, questa opzione vi viene offerta anche quando eh, voi aprite l'applicazione poi ci sono le cosiddette eh, gestures motion, cioè voi girate il telefono per silenziarlo, alzate il telefono lo portate vicino eh, all'orecchio e eh, rispondete eh, quando siete in viva voce e mettete il telefono vicino all'orecchio eh, si spegne a viva voce e la comunicazione diventa normale. Gestures con tre dita sul eh, display e poi il double tack per eh, bloccarlo quindi eh, davvero tantissime eh, gestures che sono eh, a disposizione e poi anche le gestures unlock cioè a telefono spento voi potete fare uno swipe in alto per eh, sbloccare il telefono uno swipe verso il basso per eh, attivare eh, la eh, fotocamera eh, e poi non solo eh, potete anche eh, mettere un M sul display eh, spento per avviare la riproduzione musicale, una C sul display eh, spento eh, per eh, avviare ecco, scusate non avevo avviato proprio il eh, sistema eh, globale, no? una C sul display eh, spento quindi con una C sul display spento voi eh, andate eh, ad accendere il telefono, in questo caso avendo io messo il blocco con eh, il pin eh, prima che arrivi al telefono bisogna eh, inserire eh, quello che è lo eh, sblocco mh, effettivo ah, ecco la navigation bar si può anche nascondere quindi potete avere 6 pollici eh, effettivi eh, di disponibilità di spazio eh, all'interno del telefono e poi c'è una one handed mode eh, con uno swipe vedete se eh, io attivo in questo modo con uno swipe eh, verso il lato destro potete rimpicciolire eh, il eh, vostro display. Tutto questo perché quando eh, si tratta eh, soprattutto di eh, utilizzare il eh, telefono con una mano sola insomma con una dimensione di questo genere eh, non è mai eh, facile eh, potete essenzialmente registrare un video di quello che fate con il telefono se attivate questo fast capture con un doppio movimento eh, del pulsante del eh, volume eh, e credo che la cosa più complicata eh, vedete c'è anche uno scanner eh, per codice qr o codice a barre una delle cose complicate sarà ricordare eh, essenzialmente tutti eh, questi eh, dettagli. Allora, navigazione internet ovviamente senza alcun tipo di problema. Io vorrei farvi sentire anche la qualità dell'audio prima di passare a vedere invece come funziona la fotocamera. Una fotocamera che vedremo, insomma, ha un menu che tutto sommato abbiamo già visto in precedenza nella vita. Ascoltando il volume della fotocamera, ne approfitto per salutare gli amici di Satispay. Andiamo, però io volevo continuare a rimanere... Qua, ecco, eh, cerco di far partire essenzialmente lo streaming di Radio Number One, che come sapete è la casa di Mr. Gadget. Siamo già al massimo del movimento multimediale, la musica viene emessa tutta in questo eh, singolo altoparlante, da questa parte c'è il eh, microfono, quindi... Essenzialmente, musica che pur con questa dimensione importante del telefono non è proprio il eh, massimo. Abbiamo detto doppia fotocamera frontale, doppia fotocamera eh, posteriore, questo si traduce nel fatto ad esempio di poter utilizzare la modalità blur, eh, quindi il fatto che lo sfondo venga eh, sfocato eh, quando il eh, telefono eh, viene utilizzato in modalità ritratto. Faccio notare che la modalità blur eh, c'è anche eh, quando si usa un eh, solo sensore. Potete utilizzare anche la modalità monocromatica avete una modalità panoramica e anche una eh, modalità pro dovendo vedere un po il comportamento della fotocamera eh, in questo caso eh, nella sua eh, funzionalità normale no? vedete messa a fuoco fissato la messa a fuoco con questo rumoretto discreto eh, e poi mh, questo è dunque lo scatto non è velocissima la messa a fuoco, mentre scatto e memorizzazione eh, lo sono mh, abbastanza. Insomma, un eh, prodotto che tra l'altro c'è ecco, la radio FM eh, all'interno tra le tante caratteristiche eh, che vi segnalo eh, di questo smartphone, ci sono 64 giga di memoria con eh, 6 giga eh, di RAM abbiamo già detto degli 11.000 mAh eh, di potenza della batteria che tra l'altro permettono di trasformare questo telefono anche in, un, eh, in, un vero, in una vera e propria eh, power bank no? questo credo che sia eh, elemento eh, importante. Eh, per quanto riguarda la doppia sim è un telefono dual uh, standby e quindi insomma queste sono le caratteristiche fondamentali di Ukitel K10. Vi faccio notare una cosa, questo oggetto con tutte queste cose costa 269 euro. Vedete voi, ciao!